Hello everyone. Vedete la copertina? La copertina vuol dire che è story time, quindi mettetevi comodi perché... Elicottero. Oggi vi racconto a grande richiesta della mia esperienza nel talent show, una specie di X-Factor giapponese. Prima però fatemi parlare dello sponsor di oggi, anna luisa ormai lo conoscete anna luisa è un brand che produce gioielli di qualità e bellissimi che per natale quindi molto attuale sta facendo la campagna più grande di tutto l'anno perché se andate sul sito di anna luisa e comprate due articoli il secondo ve lo scontano del 40 in più se superate i 90 euro di spesa avete anche la spedizione gratuita in tre giorni lavorativi che davvero lo sappiamo può salvare la vita e, e addirittura vi danno anche il pacchettino già fatto con il bigliettino quindi potete anche se dovete fare un regalo a distanza può essere una buona idea io per esempio lo userò sicuramente già l'ho usato per fare dei regali ho comprato un orecchino simile a questo per mia mamma perché né io né lei abbiamo i buchi all'orecchio e quindi per noi è finissima questa cosa sembra che ci abbiamo così l'orecchino rocchettaro e poi ho comprato questo bracciale che è bellissimo semplice lo darò come regalo mi piace perché anzi ve lo faccio vedere addosso mi piace perché si può regolare lo puoi stringere da qui invece oggi oltre all'orecchino che a prezzo pieno costa 45 euro ma adesso l'ho visto in offerta 39 sto indossando questo anello mi piace un sacco perché anche questo si può regolare sta bene quando anche un outfit un po più rocchettaro tipo con i jeans e gli anfibi e questa nina, che mi piace molto perché sembra un Tao, quindi mi ricorda il mio amato oriente e poi è double fast. quindi se non mi sento di mettere il nero c'è la parte dietro tutta oro che è molto molto carina e e poi, l'ho già detto ma lo ripeto, in questo periodo in cui il mondo è un po' pazzo, Anna Luisa è a Emissioni Zero, usa materiali riciclati di qualità alta e si concentra sulla sostenibilità. Io vi lascio il link di Anna Luisa qui sotto in info box, andatevelo a vedere, magari trovate qualche bel regalo per voi o per qualcun altro. Adesso passiamo alla storia di oggi. Fatemi prendere un pezzettino di Pongo perché mi serve, quindi anche voi mettetevi comodi. Il Talent, giapponese come l'ho trovato come è stato come partiamo dal principio stiamo parlando se avete visto il mio altro story time di quando facevo la cantante con l'orchestra casa dei qui stiamo parlando di dopo quell'esperienza quindi con l'orchestra casa dei ci sono stata quando avevo 20 21 22 anni qui stiamo parlando di quando avevo 24 25 anni in quel periodo io facevo principalmente rap No, aspetta, non è che facevo rap Però io stavo con un producer della scena romana Principalmente, ci sono stata per tanto, per 5 anni E stavo sempre in studio Lui aveva uno studio di registrazione Che era un po' un ricettacolo di rapper Un po' da tutta Italia E io stavo sempre lì Quindi partecipavo ai dischi dei vari artisti Magari a volte solo con dei... Io non so, io Con dei cori, con trucanti, cosette che servivano Ho partecipato a tanti, tanti dischi così A volte facevo proprio il ritornello quando era il fit con Sonia Margot. Nel frattempo andavo anche all'università, stavo studiando per la mia laurea magistrale e in tutto questo io avevo questa grande passione per il Giappone che era nata da un viaggio che avevo fatto con mia zia quando avevo 19-20 anni mi pare e quindi io la domenica, si sì, era la domenica mattina, andavo a fare lezioni di giapponese, visto che io non predico bene e razzolo male, o predico male e razzolo male o predico bene e razzolo bene, Cercavo un partner di lingua, come ho detto spesso, la pratica è quella, la cosa che aiuta di più a migliorare nella lingua. Questo non mi ricordo in che sito era, mi ero scritta in vari siti dove, dove le persone cercavano di fare uno scambio linguistico. Online conosco questo ragazzo che era più piccolo di me, faceva il liceo ancora, era piccolino, Katsuya. E iniziamo a parlare in giapponese, in inglese, quindi io gli dico che sono cantante, che adoro il Giappone, e lui fa 2 più 2 e mi dice, Sonia, ma sai che in Giappone ci sta questo programma? Che si chiama Nodo G-Man Che non è X-Factor Però è una, comunque un talent show In cui si canta Ma perché non ci provi? Io dico vabbè ma secondo te mi prendono E lui fa sì sì prendono anche gli stranieri Provaci E mi manda il link dell'applicazione online Un casino era quasi tutto in giapponese Mi ha aiutato ma ho fatto la prima applicazione Ma Si dice applicazione? ho fatto domanda il primo round ho mandato forse qualche foto e due demo una cosa così e basta non ho più sentito niente da loro per tanto tanto me ne ero proprio scordata a un certo punto ma dopo mesi mi arriva questi mail e mi dicono non mi ricordo nemmeno se era in inglese o in giapponese se ho dovuto usare un traduttore non mi ricordo ci sei piaciuta andiamo avanti con i provini ci devi mandare un video in cui ti si vede e in cui canti in giapponese perché io dovevo cantare in giapponese il programma era giapponese e le canzoni che si cantavano so, erano solo giapponesi io per fortuna il mio ragazzo era un producer stavo nello studio di registrazione praticamente tutto il giorno faccio questo video anzi due erano all'inizio me, me, me ne avevano chiesti due glieli mando non sento più niente per mesi vabbè non sono più passata nel frattempo mi lascio il mio ragazzo dopo 5 anni Mi parte la testa e dico io vado in giappone da sola stavo scrivendo la tesi della magistrale e ho detto perché devo stare a roma sono partita in giappone da sola per un po di mesi e mentre stavo lì mi arriva un'altra email da loro e mi dicono ci serve un altro video in cui tanti io non avevo né la videocamera al tempo, non ero una youtuber, avevo un cellulare un po' vecchio, io non sono mai stata tipo da iPhone, avevo sempre cellulari un po' più economici perché magari lo perdi, lo rompi, te lo rubano, non in Giappone, ma... E quindi ero tipo, Dio, adesso che faccio? Perché mi hanno dato anche una timeline. Sono andata dalla mia amica giapponese, Natsumi, che mi ha salvato la vita più volte e le ho detto, a me serve, devo registrare, devo fare un video, tu hai qualche contatto? O lei ce l'aveva il contatto e quindi sono andata in questo studio di registrazione in Giappone. Non mi ricordo come ho fatto il video. Mi sa che l'ho fatto con l'iPad. Vabbè. Ho fatto questo video, l'ho mandato e stranamente questa volta mi hanno risposto quasi subito e mi hanno mandato un questionario una specie di intervista e domande a cui rispondere tutto in inglese ovviamente quindi meno male che parlavo l'inglese meno male che loro parlavano in inglese e che non me l'hanno chiesto di fare in giapponese perché il mio giapponese ancora non era molto molto buono non che adesso sia fantastico parlando non mi ricordo come ero uscito fuori io avevo menzionato che in quel periodo ero a Tokyo proprio così per coincidenza perché loro sapevano che io ero in Italia allora mi mandano un'email e mi dicono Va bene allora facciamo un provino di persona Facciamo tra tre giorni Ci vediamo a Shinjuku E facciamo un provino di persona Io ero tipo e mi avevano detto, mi raccomando, devi avere un bel po' di canzoni giapponesi pronte nel tuo repertorio per fare questo provino, perché dobbiamo vedere quali sai cantare bene, ti dobbiamo sentire un po', e le canzoni in inglese non valevano. Quei giorni ho detto, fuck, la tesi, devo impararmi le canzoni giapponesi, perché a dire la verità, a me piaceva il rap, io non è che conoscessi proprio tante tante canzoni giapponesi, conoscevo tre artisti giapponesi, allora sono andata nella mia share house, Al tempo ero in una share house e a tutti i giapponesi dicevo qual è la tua cantante preferita giapponese? qual è il tuo cantante? e mi sono ascoltata un sacco di canzoni, ne ho scelte tipo 4 da impararmi in 4 giorni ragazzi non è facile perché io non parlavo bene la lingua quindi non capivo neanche il significato di tutte quelle canzoni, le parole, che cosa stavo dicendo? era una canzone d'amore o era una canzone d'odio? in più dovevo lavorare non solo sull'emissione del suono, dovevo lavorare anche sulla pronuncia però devo dire, se parlate giapponese andatevi a vedere i miei video su questo canale in cui canto in giapponese Ora, sono molto brava nella pronuncia quando canto, quando parlo un po' di meno in giapponese, non so perché, forse perché con la canzone riesco a ricopiare. Arriva il giorno del provino, ovviamente ci eravamo dati appuntamento in un luogo affollato. Io volevo vedere chi sarebbe venuto, speravo che non fosse un uomo da solo, e infatti non lo era, c'era anche una donna. Ciao ciao, e loro, allora, ok, andiamo a un karaoke. Se siete stati a Tokyo, avete vissuto a Tokyo, sapete che ci sono varie catene di karaoke, alcune sono quelle più economiche, dove in genere andavo io con i miei amici e alcune sono quelle molto più care in cui vanno i ricchi o magari le aziende quando dicono oggi c'è la serata con i dipendenti andiamo a fare serata karaoke e loro mi hanno portato in uno di questi karaoke e hanno preso una sala che era un appartamento gigante io abituata a stare nei miei loculi quando andavo al karaoke e quando ho iniziato a cantare c'era anche una bella differenza nell'impianto cioè nel, nel suono di solito il karaoke non, non senti bene e invece lì era molto buono e inizio a cantare le mie canzoni in giapponese, siamo forse, non so, canto una mezz'oretta e poi un'altra mezz'oretta parliamo, un po' in giapponese, un po' in inglese e poi basta, ciao ciao io sono tornata a, nella mia share house, dopo poco, non tanto veramente, dopo un paio di settimane mi hanno detto Ti abbiamo preso a fare parte del programma io ero contentissima, ho detto wow, questo programma è davvero famoso in Giappone Io già mi vedevo una cantante realizzata praticamente eh, L'unica cosa è che il programma sarebbe stato, praticamente io avevo il viaggio di ritorno già prenotato Io sarei dovuta tornare in Italia E loro però mi avrebbero fatto riviaggiare in Giappone, tutto pagato da loro, però da sola Quindi non potevo portare mamma o il mio compagno Dopo una settimana, vabbè chi se ne frega, io ero contenta, ho detto sì, che bello, faccio una tappa a casa mi trovo un bel outfit per il programma o qualche bel outfit e andiamo in quella settimana in cui sono tornata a roma ho dovuto girare dei piccoli video avete presente quando c'è l'introduzione del personaggio nel talent show in cui vi fanno vedere il video di lui che sta a casa e canta che si pettina i capelli davanti allo specchio che cucina le patate e vi parla della loro vita io ho dovuto girare quei video per quell'intro in cui parlavo di me stessa perché loro non potevano mandare una crew solo per me, dai su anche con il cellulare, per fortuna io già conoscevo Brian, io avevo conosciuto Brian proprio quell'estate e quindi quella settimana che sono tornata, lui era in Italia aveva la videocamera, io adesso so montare, ovviamente, non benissimo però non mi metterebbe così tanto in crisi, al tempo mi ha messo in crisi, dicevo ma che ne so come si monta un video l'ha fatto lui, e mio padre <ride> è dovuto comparire in questo talent show giapponese, lui era tipo non voglio Soria, vabbè una settimana e riparto fighissimo perché questa volta mi hanno pagato il volo diretto all'italia e mi sono anche venuti a prendere l'unica cosa è che quando mi sono venuti a prendere sono venuti con tutta la crew quindi io ero un po stanchina e stavano lì con le telecamere ciao benvenuta in giappone e io ah", con, le, con le valigie è stato comunque divertente in tutto questo loro erano estremamente estremamente preoccupati per la mia voce estremamente perché sapete che il viaggio aereo è molto secco c'è l'aria condizionata forte ci sono tante persone insomma il viaggio aereo è un po un problema per i cantanti e quindi mi hanno dato una serie di linee guida da seguire mi sentivo un sacco delicata perché poi per tutto il tempo che sono rimasta in Giappone Dovevo stare attentissima A questa voce, praticamente dovevo mettere La mascherina con dentro Una specie di cosino umidificato Sempre coperta, mi portano in hotel Stavo lì, mi hanno dato una camera D'hotel, mi pagavano i pasti Che era pure bello l'hotel, mangiavo in hotel Tipo a colazione e a cena e poi mi davano Un buono per il pranzo, così E all'inizio abbiamo fatto tante interviste Perché sapete che poi servono le interviste Durante il programma le mettono E abbiamo fatto le prove, ho fatto vedere magari gli outfit, mi hanno raccontato come sarebbe stato il programma, io ho dovuto scegliere le canzoni che avrei portato, perché devo dire che loro mi hanno consigliato, ma alla fine mi hanno anche dato la libertà di scegliere. E in tutto questo mi avevano dato una traduttrice. Non so se lo sapete, ma la lingua giapponese ha vari livelli di formalità. Avete presente come in italiano c'è dare del tuo e dare del lei, che però non cambia tantissimo? Ecco, mettete che in giapponese ce ne hanno quattro di questi e cambia... Tutto, tutto cambia, cioè proprio il verbo cambia. E invece mi hanno dato questa traduttrice che era carinissima. Era una signora, avrà avuto un, non so, una sessantina, che parlava italiano molto, molto bene. Ed è stata, diciamo, la mia compagna. E poi lì la cosa divertente è che conosci le altre persone che fanno parte del talent. Sai, cioè, c'è cioè, quello che si scalda la voce da una parte, quello che prova un balletto. Poi si parla tanto di musica, musica, musica, si parla della performance. È figo, e siamo stati lì un po' fino a che non abbiamo finito poi di girare. La giuria era una giuria di persone famose in Giappone, tipo uno era un producer, uno era una ex rock star, uno era un presentatore. Il presentatore dello show a quanto pare era famosissimo e amatissimo. A dire la verità, io non conoscevo nessuno, non conoscevo nessuno! Mi avevano dato l'opportunità di invitare tre miei amici giapponesi e sono venuti, gli hanno dato il pass per far parte del pubblico, no? E loro erano: tipo, oh mio Dio, Sonia! io adoro quel presentatore, come stai? io stavo bene perché non conoscevo nessuno per me quello poteva essere la persona più famosa del Giappone ma poteva anche essere il padrino della mia amica, non lo so era figo perché quando io facevo la canzone poi ricevevo il giudizio dai giudici e c'era un, un po' di tempo dove loro parlavano e magari mi facevano i complimenti io però ancora non capivo perché la traduttrice non mi aveva ancora tradotto e quindi ero lì che facevo... Magari mi stava dicendo tipo era una performance terribile No devo dire sono stati carinissimi Io sono arrivata anche in finale Però non ho vinto Ma non, non importa in realtà io ero già contentissima Ero contenta anche dopo questa esperienza di tornare a casa Ma sono rimasta anche un po' delusa dopo Perché come vi ho detto prima Partecipando a un talent molto conosciuto Io pensavo wow mi si apre una carriera da cantante Non mi ha contattato nessuno dopo e non credo solo a me, non so come funzioni l'industria musicale giapponese però non sono stata contattata e sono rimasta un po' delusa perché davvero io pensavo che almeno mi si sarebbe aperta qualche porta ed è per questo che poi ho preso anche la decisione di trasferirmi in Giappone. Poi la vita, le cose, il Giappone è caro, dovevo lavorare, è stato un po' difficile continuare la passione del canto in Giappone. Però ecco, quella è stata l'unica cosa che ci sono rimasta un po' male, ma sono comunque un sacco grata di questa esperienza perché è un'esperienza ricchissima. Tutta la giuria lì che ti parla e tu sei tipo... Cosa stanno dicendo? C'era il video su YouTube, ma il Giappone è super strict con uh, il copyright e tutte queste cose e l'hanno tolto. C'erano degli articoli online. Vediamo se li trovo, li metto in infobox. Se non li trovo, mi dispiace. Io personalmente loro mi hanno dato un CD, ce l'ho, non so come leggere un CD in questo momento perché il mio computer non ce l'ha il lettore CD. Però vabbè. Ragazzi, la storia ve l'ho raccontata, spero sia stata interessante, grazie mille di aver ascoltato, se avete qualche altro story time che volete chiedermi, chiedete, perché mi diverto un sacco mettermi qui a raccontare della mia vita, è divertente, è un po' terapeutico quasi. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio Instagram, perché ogni giorno faccio un daily quiz, quindi potete anche migliorare il vostro inglese, grazie mille, buona giornata. Ah, andate a vedere Anna Luisa, hanno dei bei pezzi.